Il king delle sfide è tornato. Quanto tempo è passato dall'ultima sfida fatta assieme? Non lo so, dovrei vedere, ma tanto. Oggi non possiamo dire la lettera A nel titolo. Ok, ok ha okay la K, la K di Koala, AUG, gustoso, goliardico, goloso. Avevi paura, eh, ho avuto paura. Ho messo benone. Devo essere onesto. Onesto, non sin... One onesto. Apriamo qui. E... Oh, oh. Tizio. Sì. Ah, no. È un... Non posso dirlo. Ma... Um. È troppo difficile. Aiuto, vi prego. Sto già impazzendo. Taglio, ma non imbroglio, eh. Tranquilli. Taglio solo parti mute. Ho notato parlare inglese è meglio. Meno lettere proibite. Mm, tu sorella. Uh, aiuto. Aiuto. Mm. Mm. Mm. Tanto danno Tanto danno Dove Dove Dove Dove Mostrati Dove Aiuto Qua Uh! Nasty bro Danna Oh Soft so Soft He's healing himself I have no mats I have only 30 mats This thing is insane bro I'm going to die Dude... Dude... Mmm... Your sister!